Uh, ora ci andiamo a vedere mh, de nel dettaglio poi tutte quante, anche le fotografie come abbiamo visto prima, di tutti quelli che possono essere vari errori e quant'altro, ecco in, in generale split, finestre, porte, corridoi, zone di passaggio, dove montare, i dove montare le capre e quant'altro, sono tutte cose da tenere in considerazione. Se noi andiamo a prenderci la UNI-N475, eh, ci dà queste indicazioni, cioè come per le cappe Biohazard eh, ti dice che ci devono essere determinati requisiti, quindi distanza K passaggio 1 metro, distanza K banco 1,4, tra K e parete 1,4, 2 metri, distanza di... Tutte una serie di indicazioni che eh, sono fondamentali perché poi ricoprono quella della norma, quindi se non ho il test che non è efficace, non passa, eh, ovviamente mi posso rifare anche a questi discorsi. Questa parte qua che vi ho evidenziato è la parte che vi interessa che vi dicevo prima, cioè nel senso che il flusso d'aria nella stanza non deve eccedere i 0,2 metri al secondo nella zona a 400 mm dalla protezione frontale della cappa e quindi è raccomandato un soffitto a altezza di 3 metri comunque un'altezza mia non inferiore a 2,75 m perché questa dà un'interferenza sul fronte e quindi questo ovviamente non è visto bene perché c'è proprio una prova, un light room velocity test di cui vi parlavo e questa è l'indicazione della velocità, 0,2 metri al secondo, questo non può essere superata quindi se io vado con un anemometro e mi faccio room velocity test perché ho uno split a 10 metri e supera il 0,2, eh, non va bene, se invece sta sotto il 0,2, quindi è 0, l'aria è ferma, allora va bene, questo è un po' per darvi un'indicazione alcuni spazi consigliati, distanze, vabbè, queste sono cose che possono essere utili, e qui siamo sempre al bivio qua, che K scelgo, cioè ducted eh, o ductless, questo è il grandissimo dubbio, il problema, qua vi ho canalizzato e vedete pure con i carboni all'interno un pochino meglio si capisce la differenza tra le due, ma scendiamo sempre eh, nel dettaglio da, da questo punto di vista per quanto riguarda le cappe, in teoria noi Uh, dovremmo installare solo motori Atex, cioè qualora si utilizzassero le sostanze infiammabili, quello che vi dicevo prima. Quindi se noi andiamo a fare una sostituzione di un motore su una K che non ha motore Atex, ma sappiamo che lavora con infiammabili, dovremmo dire al nostro cliente, guarda che hai una... lavori con infiammabili, quindi dovremmo montare un, filtro, un, uh, un motore in Atex, costa X. E quello dice, no, non ne voglio sapere niente, ok? Però te l'ho detto, quindi il cliente vuole un motore Y, va bene. Cioè, se volete fare un minimo di scarico di responsabilità, eh, questo per, per voi. E dall'altra parte, invece, quelle che sono le cappe chimiche, scusate, eh, a ricircolo, con eh, la peculiarità dei carboni attivi. La peculiarità dei carboni attivi, cioè i carboni attivi, avete visto prima, abbiamo visto alcune sostanze, no? per esempio, formaldeide, abbiamo parlato di acido, abbiamo parlato di solventi. Cioè i carboni attivi, non, non esiste un carbone attivo capace di trattenere tutte le sostanze chimiche che esistono, non esiste. Chiunque vi dica questo dice una bugia. Quello che esiste è un carbone, possono essere fatti dei carboni che sono multistrato, chiamati così, e questo multistrato permette di avere una captazione dei carboni, de, delle sostanze chimiche a più ampio spettro e quindi avere un po' di acido, un po' di formaldeide, un po' di solventi e quindi più o meno. Ok, ci può stare, ma capiamo da soli che se un filtro è pure fosse, 10 cm ed è per 5 sostanze, ogni sostanza è 2 cm. Io ho un carbone per formaldeide di 2 cm, non più di 10, per solventi di 2 cm, non più di 10, e quindi questa cosa può portare problemi. Dopo tanto, vediamo i carboni e ve lo dico, ve lo dico. Mancata verifica, come dicevamo, di eventuali install, eh, diciamo, test post installazione portano a complicazioni per noi o per se commissioniamo o facciamo parte del, del discorso perché il cliente ci ha chiesto le cappe e qui ci possono essere errori per esempio nel trasporto, nella movimentazione e quant'altro, questo insomma, ci può interessare o meno perché ovviamente carico al cliente, quindi che ruolo abbiamo noi, se abbiamo venduto o non abbiamo venduto e quindi è un qualcosa che possiamo vedere o meno. Qual è la problematica maggiore? È quando il fornitore vende quella che è la K e loro attaccano sulle spine e la K è tutto ok. Poi ci chiamano a noi come te assistenza tecnica per dire ok vieni a controllare la K e la K io do per scontato e per buono che stia funzionando perché i costruttori hanno fatto il collaudo. Ecco, giusto questo, giusto per darvi qualche indicazione.